Giuseppe Cicorella, ennesimo grande affare che vi vado a spiegare qui oggi, 3654 Est 113 Street, questa è la proprietà, è una single family home in una zona, la zona uh, uh, Martin Luther King di Cleveland, veramente molto importante questa zona perché sono molto richieste le single family home, per questa caratteristica Brick viene chiamata qui negli Stati Uniti d'America, eh, seguitemi e vi faccio vedere all'interno come è fatta questa casa. Possiamo vedere l'indirizzo. Guardate come vi spiego spesso, noi abbiamo avuto praticamente il codice: il codice di accesso per poter far sì che possiamo venire quando abbiamo la possibilità. Oggi è sabato mattina non tutti lavorano e all'entrata possiamo subito vedere un guardarove, quello che praticamente appena entrato qualcuno può, può utilizzare ciò come un guardaroba. questa è l'entrata, la, la parte iniziale della casa a me piace molto, anche se odio il freddo e stamattina fa freddo Mi piace molto il camino, quindi questa è l'entrata c'è il legno laminato per terra, il legno anche come battiscopa perciò seguitemi, vi faccio vedere nei minimi dettagli L'entrata è quella, qui abbiamo subito la scala, però possiamo subito iniziare nel far vedere qui questa che è la prima stanza camera da letto. Quello che si può vedere sin da subito è che qui praticamente sicuramente c'era del cartello. questo è legno, ma è un legno antiestetico proprio brutto da vedere, quindi sicuramente della camera da letto verrà, metteremo del cartello. ok? Detto perché, perché c'è il solito cabina armadio? C'è una piccola luce con questa porta. Le porte sono molto datate, anche le finestre, come possiamo vedere, sono molto datate. però credetemi, qui la ventola sicuramente la dobbiamo sostituire. però mi piacciono queste case perché non so se dire venivano fatte bene. Eh, sono case molto resistenti. Qui c'è il bagno quindi bagno, dobbiamo sostituire questo sicuramente it's broke, dobbiamo sostituire questo il minimo indispensabile c'è la vasca e qui come vi ho fatto vedere in altri video viene praticamente tutto cambiato questo pezzo qui però è tutto quello che c'è ci serviva c'è in pratica qui c'è la seconda stanza da letto siamo sempre a piano terra come vi dicevo guardate legno molto vecchio però sicuramente è la cosa più facile da eh, ristrutturare Credete, 150 dollari non di più per ogni finestra compresi i vetri qui c'è un ulteriore guardaroba. la porta è l'ultimo dei problemi perché con 200 euro dollari noi cambiamo la porta comprese le maniglie e questa è la cucina qui ci portiamo direttamente sulla cucina a terra ci sono le piastrelle però se guardate le piastrelle sono rotte That's broke. Here. Here, qui sono rotte quindi sicuramente dobbiamo fare qualcosa il mio sicuramente mh, obbligo nei confronti di una cucina come questa è togliere tutte le, le piastrelle e mettere il legno laminato qui è molto vecchio però ripeto, sono, sono quei costi che io amo perché diamo un'immagine molto bella alla cucina, ma non servono tanti soldi. Qui c'era praticamente il forno, perché questo è il gas. Da qui arriva il gas, qui metteremo praticamente il forno. La ventola funziona, e qui la lavastoviglie, ok? Cassetti che sono funzionanti. Perciò, ecco qua, sicuramente. Bisogna fare un controllo dell'acqua. Ragazzi, qui è stato cambiato perché questi sono lavandini molto nuovi. Però, tutto quello che ci serve c'è, qui c'era il frigorifero, tutto quello che ci serve c'è, qui ci porta al basement, I would like to show you okay. Vi faccio vedere prima sopra e poi andiamo a, vedere, andiamo a vedere il basement la cantina. Le scale mi piacciono, mi piacciono tanto le scale perché sono in legno e quando vi ho fatto vedere anche le altre case le case sono in legno vuol dire che comunque in una maniera o in un'altra le case qui venivano fatte molto accuratamente qui porta da cambiare, finestra da cambiare qui quello che vi posso dire è che c'è l'altezza ideale al centro del, di questa unità che può essere facilmente utilizzata come un soggiorno o volendo fare un po' di sistemazione con del cartugesso come un'ulteriore eh, camera da letto ok? camera da letto qui c'è il guardarove e quello che posso tranquillamente farvi vedere è che anche questa è una porta che io andrei a cambiare voi immaginate che da un indipo Porte come queste molte volte le abbiamo prese in saldi, quando ci sono delle promozioni, dove se prendi 25 porte le paghi 80 dollari in maniglia parte, la maniglia sono 25 dollari. E qui ah, ci mancava perché non potevamo non avere questa situazione qui perché altrimenti la casa non portava bene. Guardate come l'ho fatto schizzare, via la nostra monetina mancante quindi anche questa casa qui è veramente molto datata sono 5 centesimi era qui fissata quindi questo è un ulteriore 49 eh, decisamente soddisfatto decisamente soddisfatto perché questa casa guardate qui c'è un ulteriore porta ah porta qui c'è praticamente siamo non, non c'è luce, non credo che ci sia luce però qui praticamente c'è un sottotetto chiamiamolo sottotetto dove può essere utilizzato come uh, ulteriore magazzino uh, seguimi, così facciamo vedere giù la cantina Vittoriosi con la nostra ulteriore monetina la cantina è andata qui quindi qui, vi ricordate, c'era la cucina ecco qui Guardate, qui c'è un'ulteriore entrata per la casa. Questa è l'entrata per la casa. Qui c'è un ulteriore guardaroba. Passatemi questo termine. Scendiamo giù e andiamo. Eccolo qua. Questo viene chiamato basement. Basement in americano vuol dire cantina da noi. Guardo tutto quello che è l'indispensabile qui c'è l'impianto idraulico, non è molto vecchio, questa volevo mostrare la caldaia, molto importante, da queste rifiniture che voi vedete si identifica il collaudo, molto recentemente è stato sicuramente fatto il collaudo, questa è praticamente il, la ventilazione che porta il caldo sopra, volevo far vedere, ecco qua, questo è lo scaldabagno, can you for me please? Se, se, questo è lo scaldamagni, qui dobbiamo vedere perché è sempre il solito discorso, guardate, non tanto da questo quanto da queste rifiniture si vede praticamente se è stato fatto un collaudo eh, molto recentemente. Qui c'è un ulteriore bagno, show, questo è un ulteriore bagno e è molto, molto utile avere un ulteriore bagno, questi sono tutti piccoli dettagli che aumentano il valore della proprietà sto guardando se ci sono gli attacchi eccoli qua perché eh, qui praticamente spesso e volentieri mettono la lavatrice e la lavasciuga lavandino presente proprio perché lavatrice e la lavasciuga altra monetina ok? e qui c'è questa è, è veramente una sorpresa perché ha ah, le altezze giuste è fatta bene anche il pavimento ah, guardate per favore sorridiamo perché abbiamo visto prima abbiamo dato un'occhiata prima eh, con la gente che ci ha presentato questo, questo quest immobile ma non le avevamo viste perché logicamente eravamo concentrati per curare i dettagli però questa è importante che vorrei mostrarlo a tutti questa è esattamente la porta che vi dicevo prima da 80 dollari perché le abbiamo prese recentemente e questa, questa vaniglia non costa più di 15 dollari tutte e due perché non c'è neanche la, anche la chiave però queste sono quelle porte che dicevo no? perciò quando si cambia la porta sopra non, non, non ha un costo elevato cioè 85 dollari e mettiamo in tutte le, le stanze che vi ho fatto vedere le porte nuove qui è, è veramente molto bello perché non so, è un bancone, sembra, sembra che sia un bar, una specie di bar eh, tutto quello che c'è ci serve, mi piace molto questa stanza perché può essere tranquillamente utilizzata come un soggiorno ulteriore camera da letto se si vuole perché basta ricavare un armadio può diventare un'altra camera da letto qui c'è anche la luce, ma non funziona credo eh, e niente, questo è praticamente eh, un ulteriore grande affare del progetto JC Grey Passive Income, perché è un ulteriore grande affare? Perché questo noi ce lo siamo aggiudicati per 40.000 dollari, abbiamo visto eh, prima con il contractor poco fa e ci ha detto che non più di 12.000 dollari eh, e noi praticamente abbiamo la casa pronta per affittare e in questa zona ripeto, area Martin Luther Gintre che abbiamo detto è un, un bagno abbiamo visto due bagni con questa zona abitabile la affitteremo sicuramente a 1000 dollari al mese non posso che salutarvi giuseppe cicorella e darvi appuntamento al prossimo video alla prossima uh, occasione al prossimo grande affare grazie a tutti e, dalle scale eh, è un po incredibile perché sto facendo andare a retromarcia mohammed perciò mi dispiace perché sono il cioè, supporto mohammed eh, non posso che essere felice e soddisfatto di questi affari che stiamo facendo mostrandeli è tutto quello che ho sempre desiderato perché la mia, eh, il mio intento era quello di farvi provare proprio la sensazione di essere qui con me. Giuseppe Cicorella, Cleveland, Wild, Stati Uniti d'America, ciao alla prossima. Ciao. ciao.